Ad esempio una cosa che accade molto spesso in laboratorio è quella di iniziare una lavorazione e interromperla per fare altro. uscire all'esterno di quella che è la manipolazione quindi della cappa per prendere oggetti, per prendere altre sostanze per fare qualsiasi altra cosa ecco io ti sconsiglio ovviamente di avere un atteggiamento del genere e quindi di eh, diciamo, interrompere la tua parte di lavoro la tua fase di manipolazione all'interno della cappa questo perché? perché se non ti prepari prima tutto il lavoro e hai questa esigenza creerai uno scompenso all'interno della cappa devi immaginare che quando la tua forma il, il proprio, tu stesso ti metti davanti alla cappa Alteri quella che è una fase di diciamo, aspirazione della cappa, quindi di portate d'aria, di flussi che devono regolarizzarsi e che dovranno ovviamente contenere quello che è il sol, il, la sostanza che tu andrai a manipolare, quindi i vapori della sostanza che tu andrai a manipolare. Se tu all'interno introduci un qualcosa, se tu ti muovi in continuazione, se tu ti sposti e ti metti a... la cappa, ha sempre bisogno di un po' di tempo per autoregolarsi. Quindi è sconsigliabile fare questo tipo di movimenti, oltre al fatto che, diciamo, la cosa più grave che spesso accade è che nel uscire le mani all'esterno della gappa vengano portate fuori sostanze. Ricordati che l'azione dell'uomo è sempre più forte di quella di, di aspirazione di una gappa, quindi ti troverai e ti potresti trovare a portare fuori il contaminante che eh, è in quel momento sotto gappa. Quindi evita manipolazioni, diciamo, diciamo discontinue ecco, da questo punto di vista.